Buongiorno! Oggi parliamo dei controlli hack. Sì, è da praticamente anni che non faccio nulla riguardante questo mondo. Il video di oggi non è come fare un controllo hack, quindi tutti quei software, tu tutte le stringhe di process hacker... No, vi mostro semplicemente due tool, uno per Mac e uno per Windows Poi alla fine facciamo anche un commentary dove parlo su cosa ne penso io dei controlli hack, dei tool eccetera eccetera Io come sempre vi invito a lasciare un bellissimo like e ovviamente a iscrivervi al canale Commentate con quello che volete, cosa ne pensate voi dei controlli hack e dei tool E niente dai, guardate questo video che è bello Inizio mostrandovi il tool per il Mac, il sito è questo qui, questo tool è totalmente gratuito, le uniche cose che dovete fare sono generare un pin e poi scaricare il .exe, ovviamente nel pc della persona in cui dovete fare il controllo. Ora vi lascio una clip come esempio. Questo invece è il tool per Windows, purtroppo questo è a pagamento, quindi valutate voi se comprarlo oppure no. Bisogna loggarsi con il proprio account di Discord e questa è la dashboard. Dobbiamo andare qui su tool e qui vedremo tutte le scansioni che abbiamo fatto, possiamo anche eliminarle in caso non ci servissero più. Poi per fare una scansione bisogna cliccare qui su generate, copiare questo numero, tasto destro copia e poi clicchiamo su download. Qui clicchiamo su conserva, tranquilli non è dannoso. Andiamo ad aprire il tool, diamo i permessi su sì e qui andiamo ad incollare quella cifra e qui andiamo a incollare questa cifra qui e poi clicchiamo su scan in questo caso io ho minecraft 1710 forge e già da qui il 90% delle persone che usa la forge cita. questo è un altro discorso non mi sono messo nessun client perché non avevo assolutamente voglia di cercarne uno quindi sono legit nel mio caso questo tool non è proprio preciso infatti come risultato uscirà che forse sto citando per il semplice fatto ci sono vari .exe avviati e ci sono anche tante vecchie mod che magari il tool non conosce la scansione è finita possiamo cliccare qui su exit questa pagina possiamo chiuderla mentre questa qui dobbiamo aggiornarla e questa qui è la scansione che abbiamo appena fatto la andiamo a cliccare come vedete qui ho trovato come software di registrazione OBS perché effettivamente sto registrando però qui come vedete esce generico. Interna client. La motivazione esatta non la so, però, come ho detto prima, potrebbe essere perché ho avviato vari.exe e che ho tante mod datate che quindi magari il tool non conosce. Qua sotto ci sono tutti gli account che ovviamente censuro Come vedete qui ha trovato 28 file Possiamo andarli a vedere Qui trova un bel po' di roba Come ad esempio Google Chrome VLC Media Player OBS E altri .exe che si avviano con l'accensione del computer Ok ho cambiato versione Siamo ovviamente sulle Bedwars Abbasso un pochino i suoni che sono un po' alti Va bene Ora facciamo una sorta di verdetto finale Se così si può dire Qualcuno di voi magari sta pensando Servono davvero i tool? Non posso fare tutto manualmente? La risposta è dipende Potete fare ovviamente come volete Perché qual è il senso dei tool? È agevolare il lavoro Se vi mettete a fare un controllo hack manuale Più o meno ci impiegate 40 minuti o un'ora Lo so perché anch'io facevo così Mentre con i tool risparmiate tantissimo tempo Sia no ci impiegherete 10 minuti se usate i tool Qua cosa vuole fare? Non mi sembra particolarmente forte. No, per niente. Città o cosa? E che fai? No, ok, allaggato. Non sembra molto forte, ma ha bardato con. Oh mannaggia, non me lo aspettavo. Allora faccio il piccone dai blocchi. Ok, perfetto. Rompiamo. Penso che mi ruberò i suoi blocchi. Così li uso io per bardare il mio lettino. Tanto questo qua anche sloggato... Va bene, stavamo dicendo... Boh, mi sono dimenticato. Ah sì, che se volete fare i controlli hack manualmente, nessuno ve lo vieta. Infatti i tool fanno le stesse cose che fate voi manualmente. Soltanto che le fa tutte insieme, quindi si risparmia tempo. Se ancora non siete convinti, posso farvi un piccolo esempio. Mettete caso che dovete fare un controllo hack un cheater e impiegate un'ora... In quell'ora magari ci sono altri 4 cheater che stanno rovinando il gioco ad altre persone. Mentre se usate i tool, in 10 minuti avete finito e potete bannare 3 persone al posto di una in un'ora. È anche vero che essere staffer non vuol dire bannare più persone possibili. Però il senso dei tool è questo: dare una mano a essere più, più veloci più prestanti. Poi magari anche perché non siete capaci di fare i controlli hack. Non tutti sono capaci. Così usando il tool fa tutto da solo e via tranquillo. Nessun problema. Sto qua è invisibile? Bravo. Volevo rompermi il letto, seriamente Perché? <ride> Vabbè How hacks? Sono un hacker Stiamo proprio parlando di hack Arrivi al momento giusto mi Faccio l'armatura in diamante Visto che, visto che mi va 5 smeraldi Prendo anche gli altri Così sono fortissimo 8 smeraldi presi Ora mi faccio l'armatura di diamante e, e per gli altri giocatori è finita Potrei fare l'ossidiana Però non so No, dai, no, no, no Facciamoci l'armatura Spero di non pentirmene più avanti Arriva qualcuno Sì, arriva qualcuno Cosa vuole? Ha l'armatore di diamante La Fireball E pure le TNT Più roba non ce l'hai? Anche lui ha l'armatore di diamante Mi copia È roba mia No dai, queste parole no Non arrabbiamoci Manteniamo la calma e il controllo L'eleganza prima di tutto Mi vuole attaccare anche questo Quindi mettiamo questo così Cosa fai? Guarda che ti vedo Ok, io spero soltanto che non cross timino. Ultimamente su sto server la gente... Mm, non mi fa impazzire, eh? E eh, arriva il verde di nuovo. Volevo andare al centro perché quello sta farmando smeraldi. Allora mi tolgo di mezzo il verde. Eh? Poi attacco l'altro. Spero che il piano funzioni per bene. Ok, siamo praticamente nella sua base. Speriamo di rompere per bene. Yallaw team up. Assolutamente no. No, no, no, no Via. Shhh. Ok, facciamoci delle fireball No, non è vero, non posso farle Speriamo che non arrivi l'altro in base Se no, eh, niente Questo oh, qua da, da prima che ci prova a rompermi il letto Spero che ora sia contento Facciamoci la spada, potenziamo l'arco Non è fortissimo, però non vorrei perdere contro di lui Insomma, dai si può evitare di perdere contro uno così Faccio gli ovetti kinder Ah, costa due smeraldi Guarda com'è messo Belli diamanti, se me li dai Saresti una bella persona Appena scoperto che c'è l'arco su Minecraft Allora, mele ce l'abbiamo Ne abbiamo sette Ne facciamo un'altra e poi facciamo le frecce E potenziamo magari gli item Ok, non sprechiamo l'ovetto per ora E dove andiamo? Mangiamo la mela, vabbè colleghiamoci di qua Comunque mi sa che per rompermi il letto Ho usato le pozioni di invisibilità Sta roba qua Fio è già al centro, mamma mia Non dovrebbe avere arco robe così perché questo qua è uno che gioca con le pozioni, quindi non usa l'arco, non sarà capace. Però farma troppi smeraldi, sta cosa qua delle pozioni gli sta sfuggendo un po' di mano. Fireball non ne abbiamo fatte noi, purtroppo. Ok, l'abbiamo ucciso. Le abbiamo rubato anche gli smeraldi, quello che volevamo. Non sprechiamo il coso dei ponti, perché mi sembra il caso. Non ha bardato neanche il letto, sto sciocco. Mi sta rompendo il blocco a mano, <ride> carino. Però mi sa che mi vuole lanciare qualcosa, ne sono sicuro. No, non, è... non sa quello che sta facendo. Ha sloggato, perfetto. Non posso rompere un letto? Abbiamo fatto 9 uccisioni. Pazzesco, pazzesco. Ed eccoci arrivati alla fine del video. Dovrebbe esservi piaciuto perché è stato un bel video. Me lo dico da solo. Quindi iscrivetevi al canale. Lasciate like. Commentate con quello che volete. Non ho nient'altro da dire. Fate i bravi. Ci vediamo un'altra volta. Bello!